ciao a tutti da katia bentornati nel mio canale allora oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto ho realizzato questa canotta con questo bellissimo filato de della mistrico fibra di perla ho scelto questo filato per la sua morbidezza e vi dico anche la composizione vi dico anche perché l'ho scelto per la sua composizione quindi è 50% cotone 50% viscosa da fibra di perla è un gomitolo da 50 grammi dai 126 metri l'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5 4 io ho lavorato il mio progetto con l'uncinetto del numero 4 interamente con lui o con il numero 4 ecco proprio vi presento il mio filato perché voglio cioè io vi consiglio di realizzare questa canotta proprio oh, con questo filato si lavora benissimo e, ed è anche diciamo che quando si indossa si indossa sulla pelle dà, eh, diciamo una bella sensazione di fresco è leggero oh, non, non appesantisce E eh, insomma ve lo consiglio veramente allora io di questo di questo filato oh, ne ho utilizzato all'incirca 400 grammi ecco perché diciamo che il punto prende un pochino o prende un po di filato perché abbiamo le maglie alte in costa in costa davanti e quindi io ho fatto una 40 42 ok quindi dipende anche dal punto che si sceglie io ho scelto questo perché io amo molto i, i punti in rilievo quindi mi piacciono mi piacciono tantissimo quindi so che lavorando questi punti prendono molto molto filato però eh, poi voglio dire ne vale veramente la pena anche se eh, dobbiamo acquistare qualche gomitolo in più però poi alla fine ne vale veramente la pena allora vi dico anche il colore di questo filato per chi lo volesse diciamo realizzare dello, dello stesso colore comunque eh, sono tantissimi altri colori che poi io farò altri tutorial che ho preso altri colori di questo filato fibra di perla allora questo è colore è numero 2 lotto 45 ecco ve lo metto vicino così lo potete vedere ok quindi adesso da dopo che vi ho presentato il mio filato adesso possiamo iniziare a lavorare la nostra canotta allora per la realizzazione della canotta noi lavoreremo su un multiplo di 18 catenelle quindi ehm, per la taglia che ho fatto io che è una 40 42 quindi una circonferenza di 89 centimetri io ho iniziato con 108 maglie alte quindi non inizio con le catenelle ma con le maglie alte allora ho preso la circonferenza fra la vita e i fianchi e, e quindi come dicevo ho fatto ho iniziato con 108 maglie alte calcolando il multiplo di 18 catenelle in questo caso 18 maglie alte quindi iniziando da qui ovviamente iniziamo dal basso quindi lavoriamo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi arrivata qui ho diviso il mio lavoro e ho lavorato le due parti il davanti e il dietro separatamente fino ad arrivare qui alle spalle dopodiché arrivata alle spalle ho cucito il davanti e il dietro ho cucito le spalle qui alla fine ho lasciato solo eh, diciamo ho fatto un bordino tutta mezza maglia alta quindi non ho fatto altri punti anche perché la canotta è abbastanza lavorata e quindi alla fine ho deciso di fare solo un giro di mezza mh, mezze maglie alte quindi è molto semplice da fare non diciamo non è molto complicata per quanto riguarda il punto bisogna solo fare un pochino di attenzione per il punto io qui vi ho scritto anche le taglie quindi io ve lo ripeto per una taglia 40 42 108 maglie alte 42 44 126 maglie alte 44 46 144 maglie alte per una 46 48 162 maglie alte per una 48 50 180 maglie alte queste taglie sono consigliate per il filato che ho usato io quindi se ho usato un altro filato io non vi so dire eh diciamo con quante maglie alte dovete iniziare ok io ho lavorato il filato vi faccio vedere anche con fibra di perla e quindi so che eh, iniziando lavorando con questo filato e con l'uncinetto del numero 4 vanno bene queste misure ok quindi se ho usato un altro filato un altro uncinetto io non vi so dire con quante maglie alte dovete iniziare allora detto questo penso che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare con la lavorazione della canotta allora per il mio lavoro io non inizio il mio lavoro con le catenelle ma con le maglie alte quindi per la, la taglia che serve a me io farò una 40 42 inizierò con 108 catenelle lavorando su un multiplo di 18 maglie quindi farò 108 maglie alte allora inizio con lascio il filo un po più lungo perché questo poi mi servirà per cucire allora inizio con 4 catenelle 1 2 3 4 filo sull'uncinetto vado nella prima catenella prendo il filo tiro leggermente su esco da uno esco da due ed esco da due quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta poi abbiamo fatto una maglia alta nella prima catenella adesso ancora filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro quindi qui dove abbiamo fatto la maglia alta si sono formate come due costine prendo il filo ed esco adesso esco da uno esco da due ed esco da due e abbiamo fatto la terza maglia alta ancora filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro e qui dove ho fatto la maglia alta abbiamo due costine prendo il filo tiro leggermente su quindi esco da uno esco da due ed esco da due vi faccio vedere ecco e continuo quindi filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro per facilitare per vedere bene le due costine che si sono formate 1 allora 1 e 2 ecco quindi prendo il filo e adesso esco da 1 esco da 2 ed esco da 2 e continuo giro il lavoro e vado dentro le due costine quindi bisogna prenderle tutte e due prendo il filo ed esco tiro leggermente su poi esco da uno esco da due ed esco da due allora io inizio così il mio lavoro perché in questa maniera le maglie sono morbide allora io avevo iniziato il mio lavoro con le catenelle eccolo il mio lavoro all'inizio risulta teso quindi non mi piace e allora ho, ho deciso di iniziare in questa maniera quindi vi faccio rivedere ancora due punti se non vi trovate bene iniziare così con le maglie alte iniziate con le con le catenelle allora giro il lavoro vado nelle due costine che si sono formate qui dobbiamo prendere tutte e due le costine prendo il filo ed esco da uno allora esco da due ed esco da due Così. quindi ripeto vado avanti così fino ad arrivare a 108 maglie alte eccomi allora arrivata a 108 maglie alte adesso vado a chiudere a cerchio quindi vado nella prima maglia alta qui quindi vado nella terza maglia alta e chiudo con una maglia bassissima così qui metto un marca punti in modo da tenere chiusi i due lati ora adesso facciamo vado qui nella prima maglia alta quindi vado sotto la maglia alta faccio una maglia una maglia bassissima in costa davanti e lavoro 3 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa dietro allora forse ho sbagliato uncinetto, sto lavorando col 4 e forse il 4 non va bene, mi sa che devo cambiare. Allora, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, maglia alta in costa dietro, maglia alta in costa davanti. Allora, vado a lavorare tutte le mie maglie, una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro per tutto il giro così ok quindi finisco il giro eccomi allora ho finito il mio giro quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima così adesso vado sempre qui nella prima maglia vado sotto con l'uncinetto in questa maniera e faccio una maglia bassissima in costa davanti 3 catenelle allora adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi dobbiamo lavorare una maglia alta sulla maglia alta in costa davanti e una maglia alta nella maglia alta in costa dietro quindi io ho già fatto la prima maglia abbiamo fatto una maglia bassissima in costa davanti più 3 catenelle quindi questo equivale a una maglia alta in costa adesso andiamo nella maglia seguente quindi abbiamo una maglia alta in costa dietro quindi entro dal dietro al lavoro quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro passo sulla maglia alta e rientro dietro così prendo il filo e lavoro la maglia alta adesso dobbiamo lavorare la maglia alta la maglia alta in costa davanti quindi vado vi faccio rivedere con l'uncinetto vado proprio così sotto la maglia prendo il filo lavoro una maglia alta adesso maglia alta in costa dietro è leggermente nascosta quindi vado dietro al lavoro così qui abbiamo la maglia alta passo sulla maglia alta e rientro dietro prendo il filo e lavoro la maglia alta in costa dietro e adesso maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti adesso maglia alta in costa dietro quindi entro dal retro del lavoro vado dietro passo sulla maglia alta che qui è nascosta comunque questa è la maglia alta in costa dietro passo sulla maglia alta e rientro dietro dietro al lavoro quindi prendo il filo e lavoro la maglia alta e adesso maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro e adesso maglia alta in costa davanti quindi adesso ad ogni in giro dobbiamo lavorare le maglie come si presentano quindi lo ripeto dobbiamo lavorare una maglia alta in costa davanti sulla maglia alta in costa davanti una maglia in costa dietro sulla maglia in costa dietro quindi ad ogni giro dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano per 4 4 5 centimetri in caso decidete voi quanto volete alto il bordo io non lo farò molto alto quindi farò un 5 centimetri così 4 5 ok quindi vado avanti quando arrivo all'altezza eh diciamo all'altezza del mio del mio bordo poi andiamo avanti e iniziamo la lavorazione vera e propria del punto eccomi qua allora fatti i miei giri di maglie alte in costa davanti in costa dietro e adesso iniziamo la lavorazione allora iniziamo subito con 3 catenelle che sono la prima maglia alta adesso saltiamo due maglie e nella terza maglia lavoriamo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 adesso vado proprio qui dove ho fatto la maglia alta quindi vado sotto la maglia alta intorno ecco prendo il filo e lavoro una maglia alta non chiusa quindi esco solo da due così rientro vado sotto la maglia alta prendo il filo ed esco solo da due rientro ancora una maglia alta non chiusa esco solo da due così filo sull'uncinetto rientro ancora per l'ultima volta e lavoro la maglia esco solo da due quindi adesso 4 maglie più le catenelle quindi 5 maglie e adesso chiudo tutto insieme così adesso salto due maglie nella maglia seguente inizio a lavorare delle maglie in costa davanti quindi faccio la prima 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 maglia seguente 4 maglia seguente 5 maglia seguente 6 maglia seguente 7 quindi abbiamo lavorato 7 maglie alte in costa davanti adesso saltiamo 1 12 maglie vado nella terza e lavoro una maglia alta catenelle adesso vado qui dove ho fatto la maglia alta vado sotto la maglia prendo il filo e lavoro 4 maglie non chiuse quindi 4 maglie alte però non chiuse esco solo da 2 2 3 4 così adesso chiudo le maglie adesso 1 2 nella terza maglia scusate lavoro una maglia alta così adesso salto 2 maglie 1 2 nella terza lavoro una maglia alta 3 catenelle e ripeto le quattro maglie chiuse insieme quindi entro vado sotto la maglia così prendo il filo ed esco da due rientro prendo il filo ed esco da due rientro prendo il filo ed esco da due rientro prendo il filo ed esco da due così e adesso chiudo le maglie salto 1 2 nella terza lavoro la maglia alta in costa davanti quindi adesso dobbiamo lavorare 7 maglie alte in corso davanti 1 due tre quattro cinque sei sette. adesso dobbiamo ripetere le maglie chiuse insieme allora salto 2 maglie nella terza maglia lavoro una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 quindi vado qui intorno sotto la maglia alta lavoro 4 maglie chiusa a metà 2 3 4 e chiudo salto 2 maglie 1 2 nella terza lavoro una maglia alta prendo un po di filo ok ripeto quindi qui ho fatto la maglia alta adesso salto due maglie vado nella terza maglia lavoro una maglia alta 3 catenelle quindi vado qui dove ho fatto la maglia alta vado intorno così vado sotto la maglia prendo il filo ed esco da due rientro prendo il filo ed esco da due filo sull'uncinetto rientro prendo il filo ed esco da due rientro ancora ed esco da due quindi 4 maglie e le catenelle 5 maglie chiuse insieme salto 1 2, nella terza lavoro le sette maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 quindi fatte le sette maglie alte adesso saltiamo due maglie e facciamo le maglie chiuse insieme saltiamo ancora due maglie una maglia alta nella terza maglia saltiamo due maglie nella terza facciamo le maglie chiuse insieme poi ancora saltiamo due maglie e lavoriamo le sette maglie alte in costa davanti per tutto il giro allora sono quasi alla fine del giro devo fare le mie quattro maglie non chiuse quindi faccio una maglia alta 3 catenelle e le 4 maglie le 4 maglie alte chiuse a metà 2 3 4 e adesso chiudo adesso salto le ultime due maglie e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima adesso facciamo una maglia bassissima nella prima maglia una maglia bassissima in costa davanti 1 2 3 catenelle più una di separazione faccio ancora una maglia alta in costa davanti nella stessa maglia così quindi abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti una catenella di separazione e una maglia alta lavorata sempre nella stessa maglia in costa davanti adesso facciamo 3 catenelle una maglia bassa qui allora qui abbiamo le 3 catenelle vado proprio qui allora andiamo proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle e facciamo una maglia bassa 3 catenelle di separazione abbiamo sette maglie in costa davanti sette maglie alte quindi vado nella prima lavoro una maglia alta in costa davanti maglie seguente maglia alta in costa davanti quindi dobbiamo lavorare le sette maglie alte tutte in costa davanti 3 4 5 6 7 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 qui abbiamo la maglia alta quindi facciamo una maglia alta in costa davanti una catenella di separazione quindi lavora ancora una maglia alta in costa davanti nella stessa maglia così 3 catenelle una maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia bassa 3 catenelle e lavoriamo le sette maglie alte in costa davanti 1 2 3 4 5, 6 e 7 e adesso ripetiamo quindi facciamo le 3 catenelle 3 catenelle di separazione una maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle 3 catenelle di separazione e lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti nella maglia alta quindi facciamo una maglia alta in costo davanti una catenella di separazione e una maglia alta in costa davanti 3 catenelle maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle e poi facciamo 3 catenelle di separazione lavoriamo le 7 maglie alte in costo davanti quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi alla fine del giro quindi ho fatto le mie 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme 3 catenelle e vado a chiudere qui nella terza catenella nella terza catenella della prima maglia alta con una maglia bassissima adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti 3 catenelle 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta maglia seguente lavoro una maglia alta in costo davanti così adesso qui ricominciamo a fare le maglie chiuse insieme quindi qui abbiamo la maglia bassa entro nella maglia bassa e lavoro una maglia alta 1 2 catenelle quindi adesso vado qui dove ho fatto la maglia alta vado sotto così sotto la maglia alta prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 e adesso chiudo. Qui abbiamo le sette maglie alte in costa davanti, quindi lavoro le sette maglie alte in costa. 1 2 3 4 5 6 7 qui abbiamo le 3 catenelle maglia bassa e le 3 catenelle quindi qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme entro nella maglia bassa faccio una, una maglia alta 3 catenelle e adesso lavoro qui all'interno della maglia alta quindi prendo il filo ed esco da 2 1 rientro 2 rientro 3 rientro 4 e chiudo adesso qui abbiamo una maglia alta una catenella e una maglia alta quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta nella maglia seguente lavoriamo una maglia alta in costa davanti e adesso ripetiamo le maglie lavorate chiuse insieme quindi andiamo qui nella maglia bassa e lavoriamo una maglia alta 3 catenelle e all'interno della maglia alta lavoriamo le 4 maglie chiusa metà e poi chiudiamo tutte le maglie e poi ripetiamo le 7 maglie alte in costo davanti e poi ripetiamo ancora le maglie chiuse insieme qui abbiamo una maglia alta una catenella una maglia alta quindi lavoriamo una maglia alta in corso davanti una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta in corso davanti quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi alla fine del giro quindi ho fatto le mie maglie chiuse insieme adesso vado a chiudere nella terza catenella della maglia alta iniziale qui abbiamo iniziato con 3 catenelle e chiudo nella terza catenella faccio una maglia bassissima in costa davanti 3 catenelle rientro nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta in costa davanti quindi due maglie alte in costa davanti una maglia alta in costa davanti nella maglia centrale e due maglie alte sull'ultima maglia quindi sempre in costa davanti 1 2 quindi adesso abbiamo 5 maglie alte in costo davanti 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle e faccio una maglia bassa 1 2 3 catenelle adesso lavoriamo 5 maglie alte in costo davanti quindi saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia allora salto la prima maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta e costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia, davanti maglia alta in costa davanti e maglia alta in costa davanti quindi adesso abbiamo lavorato 5 maglie alte in costa davanti 3 catenelle maglia bassa dove abbiamo le 3 catenelle faccio una maglia bassa 3 catenelle e lavoriamo qui dove abbiamo le 3 maglie alte lavoriamo 2 maglie alte nella prima maglia lavorate in costa davanti quindi 1 2 maglie alte in costa davanti nella maglia centrale due maglie alte in costa davanti sull'ultima maglia 1 2 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle faccio una maglia bassa mai scusate 3 catenelle adesso qui lavoriamo 5 maglie alte quindi salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in corso davanti quindi 1 2 3 4 5 3 catenelle maglia bassa dove abbiamo le 3 catenelle 3 catenelle e lavoriamo le 5 maglie alte quindi 2 maglie alte nella prima maglia alta in costa davanti una maglia alta nella maglia centrale e 2 maglie alte sull'ultima maglia 3 catenelle una maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro eccomi qua alla fine del giro ho fatto le mie maglie alte 5 maglie alte 3 catenelle maglia bassa qui nelle 3 catenelle 3 catenelle di separazione adesso chiudo nella terza catenella iniziale quindi abbiamo iniziato con 3 catenelle partendo dal basso conto 1 2 3 e vado a chiudere con una maglia bassissima adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti ancora maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia nell'ultima maglia lavoriamo due maglie alte in costa davanti quindi abbiamo lavorato due maglie alte sulla prima maglia alta in costa davanti e 2 maglie alte sull'ultima maglia quindi adesso abbiamo 7 maglie alte in costa davanti qui abbiamo la maglia bassa e lavoriamo una maglia alta 3 catenelle e adesso qui dove abbiamo la maglia alta lavoriamo le maglie maglie alte chiuse a metà quindi ho fatto 1 2 3 4 e chiudo adesso qui abbiamo 5 maglie alte quindi salto la prima maglia e l'ultima e lavoriamo 3 maglie alte in costa davanti allora salto la prima vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta, maglia, seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti quindi 3 maglie alte in costa e adesso qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo le maglie chiuse insieme quindi ho fatto una maglia alta 3 catenelle e adesso qui lavoro le quattro maglie alte chiusa a metà 1 2 3 4 e chiudo. Qui abbiamo le cinque maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo due maglie alte sulla prima maglia, poi lavoriamo le tre maglie alte centrali e due maglie alte sull'ultima maglia. allora vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta in costo davanti rientro quindi vado ancora nella stessa maglia lavoro ancora una maglia una maglia alta maglia seguente maglia alta in costo davanti maglia seguente maglia alta costo davanti seguente maglia alta in costa davanti e qui sull'ultima maglia lavoriamo due maglie alte in costa davanti e andiamo avanti così per tutto il giro quindi adesso facciamo le maglie chiuse insieme quindi vado nella maglia alta 1 2 3 e chiudo e qui lavoriamo le tre maglie alte quindi salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti e quindi andiamo avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro vado a chiudere qui nella terza catenella 1 2 3 quindi faccio una maglia bassissima allora entro adesso scusate ok allora, vado qui nella prima maglia, faccio una maglia bassissima in costa davanti, 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, scusate quando dico maglia alta intendo maglia alta in costa davanti alte in costo davanti allora sono 2 4 6 e l'ultima 7 adesso facciamo 3 catenelle di separazione e la maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle 1 2 3 catenelle qui abbiamo 3 maglie alte quindi vado nella prima maglia faccio una maglia alta in costa davanti quindi non chiudo la maglia vado nella eh, salto la maglia centrale vado sulla terza maglia e lavoro una maglia alta in costa davanti chiusa a metà così e adesso chiudo le maglie 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle facciamo una maglia bassa 3 catenelle e lavoriamo le sette maglie alte in costa davanti vado nella prima 1 2 3 4 5 6 7 3 catenelle e la maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle e adesso ripetiamo qui faccio 3 catenelle di separazione vado nella prima maglia in costa davanti e lavoro una maglia chiusa a metà in costa così salto la maglia centrale vado sulla terza maglia e lavoro una maglia alta in costa a metà così esco solo da due e adesso chiudo le, le maglie e quindi adesso faccio 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle quindi adesso dobbiamo andare avanti così per tutto il giro eccomi allora sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto le mie 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle e chiudo qui nella terza catenella iniziale quindi faccio 1 2 nella terza maglia bassissima una maglia bassissima in costa davanti 3 catenelle lavoro le sette maglie alte in costa davanti ok adesso qui dove abbiamo la maglia bassa lavoro le maglie chiuse insieme quindi faccio la maglia alta le 3 catenelle e vado qui dentro la maglia alta e lavoro 4 maglie alte chiusa a metà quindi esco solo da 2 1 2 3 4 e chiudo adesso qui dove abbiamo fatto le due maglie le due maglie alte in costa davanti chiuse insieme qui facciamo una maglia alta quindi stiamo ricominciando da qui quindi noi abbiamo iniziato con le maglie eh, con le maglie chiuse insieme e una maglia alta proprio qui quindi adesso stiamo iniziando il giro qui quindi ho fatto la maglia alta adesso vado nella maglia bassa e lavoro le maglie chiuse insieme 1 2 3 4 vado qui nelle sette maglie alte e lavoro sette maglie alte in corso davanti 2 3 4 5 un po di filo 7 maglie alte chiuse insieme quindi faccio una maglia alta 3 catenelle vado un pochino veloce 3 e 4 ecco qui abbiamo le maglie le due maglie alte chiuse insieme quindi entro proprio qui e lavoro una maglia alta così e adesso lavoro le maglie alte chiuse insieme 1 2 3 1 2 3 4 e chiudo e adesso lavoriamo le sette maglie alte chiuse insieme poi facciamo eh scusate le sette maglie alte in costo davanti poi qui facciamo le le maglie alte chiuse insieme quindi facciamo la maglia alta 3 catenelle poi all'interno della maglia alta lavoriamo 4 maglie alte chiuse insieme e qui facciamo una maglia alta proprio qui dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro ecco vi faccio vedere qui Ok, andiamo avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi alla fine del giro. Allora vado a chiudere. Ho fatto le mie maglie chiuse insieme e adesso chiudo qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Vado qui nella maglia alta dove ho chiuso con la maglia bassissima e faccio una maglia bassissima in, in costo davanti catenelle e lavoro le maglie alte in costa quindi lavoro 7 maglie alte comprese le 3 catenelle che sono la prima maglia alta quindi lavoro le maglie in costa davanti 6 7 3 catenelle 1 2 3 maglia bassa qui dove abbiamo le catenelle 123 qui abbiamo la maglia alta quindi adesso ripetiamo questo quindi abbiamo fatto all'inizio la maglia alta e poi nel secondo giro abbiamo fatto due maglie alte lavorate nella stessa maglia quindi facciamo così quindi vado qui e lavoro in costa davanti una maglia alta una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta in costa davanti 3 catenelle maglia bassa dove abbiamo le 3 catenelle 1 2 3, 7 maglie alte in costa davanti 3, 4, 5, 6, 7, 3 catenelle maglia bassa qui 3 catenelle e qui le due maglie alte quindi abbiamo la maglia alta andiamo sotto la maglia e facciamo una maglia alta in corso davanti una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta in corso davanti 3 catenelle maglia bassa così via quindi dobbiamo ripetere questo dobbiamo lavorare in questa maniera per tutto il giro alla fine del giro chiudo come sempre nella terza catenella delle 3 catenelle iniziali quindi parto dal basso 1 2 3 con una maglia bassissima facciamo una maglia bassissima in costa davanti per ottenere la prima maglia alta in costa davanti quindi faccio 3 catenelle e lavoro le maglie alte in costa davanti 3 4 5 6 7 lavoro le maglie alte chiuse insieme quindi faccio una maglia alta 3 catenelle e lavoro all'interno della maglia alta le quattro maglie chiusa a metà quindi esco da due esco da due esco da due e chiudo adesso qui abbiamo la maglia alta una catenella una maglia alta quindi adesso dobbiamo lavorare una maglia alta, una maglia alta, eh, scusate, allora dobbiamo lavorare questo, quindi facciamo una maglia alta nella prima maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta in costa davanti. Quindi faccio la prima maglia alta in costa davanti, una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta nella seconda maglia alta, così andiamo avanti così per tutto il giro quindi adesso faccio le mie scusate allora faccio le maglie alte chiuse insieme e poi lavoro le sette maglie alte dopodiché, faccio le maglie alte chiuse insieme e qui dove abbiamo una maglia alta una catenella una maglia alta lavoriamo una maglia alta in costa davanti una maglia alta nell'archetto di una catenella e una maglia alta proprio qui nella seconda maglia alta maglia alta eh, cioè scusate maglie alte in costa davanti quindi dobbiamo fare una maglia alta in costa davanti qui e una sulla seconda e una centrale una maglia alta centrale ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi mi trovo alla fine del giro devo fare le ultime maglie chiuse insieme e adesso chiudo qui nella terza catenella della prima maglia alta abbiamo iniziato con 3 catenelle quindi chiudo nella terza adesso dobbiamo iniziare a diminuire quindi qui abbiamo 7 maglie alte adesso dobbiamo lavorare 5 maglie alte quindi mi sposto nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima vado sotto la maglia così faccio una maglia bassissima in costa davanti inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta quindi vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta quindi 2 3 4 5 adesso facciamo 3 catenelle una maglia bassa proprio qui dove abbiamo le 3 catenelle quindi faccio una maglia bassa ancora 3 catenelle qui abbiamo 3 maglie alte quindi adesso lavoriamo 5 maglie alte quindi andiamo sulla prima maglia alta e lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti 1 2 scusate vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta in costa davanti e sulla terza maglia lavoro ancora due maglie alte quindi lavoro la prima vado ancora nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta quindi abbiamo lavorato 5 maglie alte ora quando noi arriviamo diciamo a questo punto dove facciamo qui dove facciamo le 5 maglie alte dobbiamo cominciare a diminuire dove abbiamo le 7 maglie alte ok questo ve lo dico per facilitare il lavoro quindi quando qui abbiamo le 5 maglie alte qui dobbiamo iniziare a diminuire poi adesso sono 5 maglie alte nel prossimo giro diventeranno 3 maglie alte. Lavoriamo 3 catenelle, maglia bassa sul gruppo delle 5 maglie alte chiuse insieme 3 catenelle e adesso lavoriamo le 5 maglie alte quindi salto la prima maglia alta vado nella maglia seguente lavoro le maglie alte in costa davanti. 1 2 3 4 5 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo il gruppo delle 5 maglie alte chiuse insieme faccio una maglia bassa 3 catenelle qui ricominciamo a fare le 5 maglie alte, quindi facciamo due maglie alte sulla prima maglia alta. Una maglia alta centrale, maglie alte in costa, quindi facciamo due maglie alte in costa nella prima maglia, una maglia alta in costa davanti nella maglia centrale e due maglie alte in costa davanti sull'ultima maglia. Quindi facciamo la prima 1 rientro 2 vado nella maglia centrale lavoro la maglia alta in costa davanti e adesso vado sulla terza e lavoro 2 maglie alte quindi ho fatto la prima adesso rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta in costa davanti 3 catenelle e maglia bassa qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro allora finiamo il disegno insieme e poi andate avanti da sole ok eccomi allora finito il giro vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima quindi vado a chiudere qui dove abbiamo le cinque maglie alte adesso con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente perché dobbiamo lavorare maglie alte quindi faccio una maglia bassissima in costa davanti in modo da ottenere la prima maglia in costa quindi faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa davanti quindi abbiamo 3 maglie alte 1 2 e 3 qui lavoriamo le maglie chiuse quindi facciamo la maglia alta 3 catenelle rientro vado sotto la maglia quindi lavoro le quattro maglie chiuse a metà quindi esco solo da due e adesso chiudo le maglie qui abbiamo 5 maglie alte quindi adesso dobbiamo lavorare 7 maglie alte quindi vado nella prima maglia e lavoro 2 maglie alte 1 rientro nella stessa maglia lavora ancora una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta maglia, maglia alta maglia in coste quando dico maglia alta intendo maglia alta in costa davanti andiamo nell'ultima maglia e lavoriamo ancora due maglie alte in costa davanti quindi abbiamo adesso 7 maglie alte qui ricominciamo Lavorare le maglie chiuse insieme e qui lavoriamo tre maglie alte in costa davanti quindi entro, faccio una maglia alta 3 catenelle, le maglie chiuse 2, 3, 4 e chiudo e adesso qui lavoro le tre maglie alte. Costa davanti quindi salto la prima vado nella maglia seguente faccio la maglia alta 1 maglia seguente 2 maglia seguente 3 e così via quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro arrivata alla fine del giro come sempre vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima così adesso vado sotto la maglia faccio la maglia bassissima in costa davanti così 3 catenelle vado nella maglia sull'ultima maglia quindi salto la maglia alta centrale e vado sulla terza maglia quindi prendo il filo esco da uno e adesso esco da tutti i punti così facciamo 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme qui abbiamo 7 maglie alte in costa davanti adesso lavoriamo 7 maglie alte in costa davanti 3 catenelle maglia bassa 3 catenelle 2 maglie alte chiuse insieme quindi faccio 3 catenelle e lavoro le 7 maglie alte in costa davanti allora quattro cinque sei sette tre catenelle maglia passa tre catenelle adesso qui lavoriamo le maglie alte 2 maglie alte quindi vado nella prima maglia lavoro una maglia alta chiusa metà quindi esco solo da due salto la maglia centrale vado nella terza prendo il filo ed esco solo da due e adesso chiudo le maglie 3 catenelle maglia bassa nel gruppetto delle maglie chiuse insieme quindi andiamo avanti così per tutto il giro nel prossimo giro vi faccio vedere l'inizio di nuovo dobbiamo fare la maglia alta come l'abbiamo fatta qui e qui quindi vi faccio rivedere l'inizio e poi andata avanti da sole eccomi alla fine del giro quindi ho fatto la 3 catenelle una maglia bassa nel gruppetto delle 5 maglie chiuse insieme e adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima proprio qui dove abbiamo fatto le due maglie alte chiuse insieme così adesso come dicevo prima iniziamo di nuovo il giro quindi facciamo qui la maglia alta qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme adesso dobbiamo iniziare con una maglia alta quindi facciamo 1 2 catenelle e qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo le maglie chiuse insieme quindi da qui in poi iniziate di nuovo il disegno e qui lavoriamo le sette maglie alte ok quindi no non c'è bisogno che vada avanti perché è per farvi, ho voluto arrivare alla fine del disegno con voi per farvi vedere la lavorazione, ok, quindi adesso iniziate di nuovo da qui, dove abbiamo la maglia alta e poi andate avanti fino ad arrivare eh, all'altezza degli scalfi. Quindi lavorate man mano che andate avanti, lo provate quando arriviamo poi all'altezza degli scalfi vi faccio vedere come dobbiamo andare avanti ok quindi ci vediamo dopo allora eccomi qui allora io ho, sono arrivato alla mia altezza ho, ho lavorato tre motivi e mezzo quindi voi decidete eh, quanto volete lunga la vostra maglia allora poi ho diviso il mio lavoro quindi ho messo i miei motivi uno sull'altro proprio qui dove ho messo i marcapunti, questo è proprio la metà della mia maglia quindi ho messo marca punti da tutte entrambi i lati ora dobbiamo lavorare le parti il davanti e il dietro separatamente diciamo che non cambia c'è solo un piccolo un piccolo cambiamento perché sul dritto del lavoro lavoriamo le maglie in costa davanti quindi quando poi giriamo il lavoro dobbiamo lavorare sul rovescio quindi le maglie in costa davanti sul rovescio lavoriamo le maglie alte in costa dietro questa è l'unica differenza poi il lavoro è, è, non cambia diciamo non è che cambia tantissimo sono solo le maglie alte in costa che sul rovescio vanno lavorate in costa dietro allora qui come dicevo è la mia è la metà della mia maglia quindi qui ho le mie sette maglie alte ho messo marca punti proprio diciamo per segnare la metà del, del mio del mio disegno però per iniziare a lavorare le parti separatamente io inizio proprio qui dall'ultima maglia da qui e questo le altre maglie quindi lascerò 5 maglie perché poi quando lavorerò il dietro lavorerò anche la prima maglia alta quindi lavoro la prima e l'ultima e lascio le 5 centrali quindi inizio da qui e lavoro lavoro come dire i miei motivi partendo da qui allora Entro proprio qui nella maglia alta, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione. Perché qui abbiamo le maglie alte chiuse insieme. E quindi vado a fare una maglia bassa nelle 3 catenelle, poi 1, 2, 3 catenelle ancora di separazione. Qui abbiamo 3 maglie alte, lavoro 2 maglie alte c'è continuo la lavorazione continuo i miei motivi quindi faccio due maglie alte in costa davanti sulla prima maglia una maglia alta centrale due maglie alte sulla terza 3 catenelle maglia bassa qui dove abbiamo le 3 catenelle 3 catenelle e adesso qui devo andare a diminuire quindi salto la prima maglia e vado nella maglia seguente faccio una maglia alta in costo davanti maglia seguente maglia alta maglia seguente, maglia alta maglia, seguente maglia, alta maglia alta maglia alta e maglia alta quindi lavoro 5 maglie alte 3 catenelle maglia bassa catenelle e qui lavoro le cinque maglie alte quindi faccio due maglie alte sulla prima una maglia alta sulla terza cioè se nella maglia centrale e due maglie alte sulla terza maglia ok quindi arrivo qui e poi faccio vedere come lavorare eh, sul rovescio del lavoro e poi andata avanti da sole eccomi sono arrivata quasi alla fine del mio giro proprio qui dove ho il mio marcapunti punti quindi ho fatto la mia maglia bassa sulle maglie chiuse insieme e adesso vado a chiudere qui nella maglia alta sulla prima maglia alta poi faccio 3 catenelle e giro il lavoro come ho già detto prima adesso dobbiamo lavorare sul rovescio quindi le maglie alte in costa davanti le lavoriamo eh, in costa dietro allora qui ho la mia maglia bassa e lavoro le maglie alte chiuse insieme quindi faccio la maglia alta le 3 catenelle poi vado intorno alla maglia alta lavoro 4 maglie chiusa metà quindi esco solo da due e adesso chiudo qui 5 maglie alte quindi adesso devo aumentare devo lavorare 2 maglie alte in costa dietro sulla prima maglia e 2 maglie alte in costa dietro sull'ultima quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta in costa dietro rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta e adesso lavoro a due maglie alte sull'ultima quindi faccio 1 rientro 2 e adesso le maglie alte chiuse insieme qui dove ho la maglia bassa sulle maglie chiuse allora maglia alta catenelle 2 3 4 e chiudo quindi qui invece ho 5 maglie alte perché devo andare a chiudere il mio motivo salto la prima maglia vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in costa dietro maglia seguente maglia alta in costa dietro Seguente maglia alta in costa dietro, quindi ho lavorato 3 maglie alte. Vi faccio vedere dal dritto. Ecco, quindi dal dritto le maglie risultano in costa davanti. Vedete la lavorazione, ripeto, è molto facile, l'unico cambiamento è questo delle maglie alte in costa, quindi sul rovescio lavoriamo le maglie alte in costa dietro e sul dritto del lavoro maglie alte in costa davanti, l'unica differenza è questa. Poi dobbiamo andare avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza delle nostre spalle, quindi facciamo la stessa lavorazione sul davanti e sul dietro, ok? quindi facciamo almeno io voglio fare una scollatura eh, dritta va bene quindi andiamo avanti ci ritroviamo dopo quando abbiamo lavorato ho tutte e due le parti eccomi qua allora io ho lavorato le mie due parti ho fatto sono arrivata fino a 22 centimetri quindi è una, una scollatura come dire uno scalfo bello largo in tutto in tutta la sua lunghezza ho fatto 1 2 3 4 5 5 disegni e mi sono fermata allora io eh, ho fatto una taglia piccola questa è una taglia all'incirca 40 42 ok allora adesso dopo che ho finito di fare il mio davanti e dietro devo cucire qui le spalle. allora io vado a cucire solo questo i due diciamo dove abbiamo le maglie chiuse insieme quindi vado a cucire solo questo così in questa maniera quindi poi questa è la scollatura che resta alla fine, quando ho cucito le mie spalle, farò un bordino tutto, tutto intorno a tutto mezza maglia alta. E qui lo lascio, o, diciamo, gli scalfi lascio così: non faccio niente, solo qui voglio fare un giro tutto a mezza maglia alta. e Poi nascondo i miei fili, nascondo tutti i fili, e poi eh, diciamo che la maglia la vogliamo chiamare canotta. Ecco. La maglia poi è finita, quindi dobbiamo nascondere bene i fili. Qui poi devo cucire anche dove ho iniziato che ho ancora il marcapunti. Poi la metto sul manichino vi faccio vedere come come sta indossata, ok? Niente. Vi saluto, vi ringrazio, grazie per avermi seguita e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e buona Pasqua a tutti. Ciao.